Eh, quod Betales le domande, sapete che questa rubrica ciclicamente noi la riattiviamo proprio perché siamo nel periodo forte e anticamente nelle antiche accademie si facevano le domande così all'improvviso al Magister Sacra Pagina, quello che per oggi è un PhD di teologia e tu dovevi rispondere, se no facevi una figuraccia davanti agli studenti perché non potevi sapere le domande. Le domande che mi mandate vi ringrazio, sono tante, e a volte sono cicliche, quindi non le ripeto, perché sennò dovrei dire, vai a vedere il video tot il video tale, sarebbe anche abbastanza scortese, diciamo. Però oggi la domanda che mi ha fatto un gruppo, un gruppo di, di, di amici, di follower, che fa parte di una congregazione, mi ha, mi ha fatto una, una domanda un po' strana, perché mi hanno chiesto, però mi dà la possibilità di chiarire alcune cose, Prof, la sai la, la, la leggenda delle quattro notti, ne sai qualcosa ce ne, ce ne puoi parlare? Ne parlo perché è una questione biblica, non è una questione, diciamo, di, di, perché io se no non rispondo a queste domande eh, popolari, primo perché non sono in grado, secondariamente perché noi ci occupiamo, vedete, su settori molto stretti, molto particolari degli studi sulla scrittura e in teologia, con qualche riferimento ovviamente anche alle nostre competenze storiche. Non è una leggenda, la storia delle quattro notti è una cosa assolutamente basata sulle scritture, sulla speranza dei figli di Israele già ai tempi di Cristo. La redenzione avviene di notte e diciamo eh, la Geulà va parte dalla prima notte. La prima notte eh, fu sera, eh, fu mattino, giorno 1, è la notte della creazione. Nella, la creazione è stata fatta di notte. Quindi la notte, che poi viene definita nella Bibbia Laila, che viene definita Tenebra, Choshech, non è negativa, è, diciamo, il, il background della manifestazione dell'amore di Dio con l'atto creativo. Quindi la prima notte è la notte della creazione. La seconda notte, per alcuni, è la notte del del sogno, del sacrificio di Abramo, quello che poi dopo, è sempre in Genesi chiaramente, eh, dove, dove Dio appunto gli parla, gli fa vedere in sogno, perché dice proprio chiaramente che è un sogno, durante la notte eh, passa il Tannur e divide le Mezzene per dire che questo è un patto notarile che io faccio con te e con i tuoi discendenti. Per altri, tra i quali anche il sottoscritto, eh, cioè non che l'abbia detto io, però sono d'accordo con queste tesi, beh, millenarie è la notte di Pesach, la notte della redenzione, perché c'è un antico assioma rabbinico che dice di notte è stata fatta la redenzione nel mese di Nissan, di notte verrà la redenzione nel mese di Nissan. Per noi cristiani chiaramente questo è avvenuto nella notte, nella notte del Cristo, quando appunto ha dato il giorno di Nissan, il 14 di Nissan ha dato la vita. Quindi la seconda notte è la notte di Pesach. La terza notte è la notte del Messia, che si aspetta chiaramente nel, in, nel, nella Hag Pesach, nella, nella festa di Pesach, soprattutto Hag Mazot, però viene definita anche qui dai testi apocalittici ebraici Mohed ehm, vechezi, cioè a metà di Moed, quindi praticamente tra il 17 e il 18 di Nisan, non sappiamo ovviamente, il giorno Gesù stesso lo dirà, dice che verrà nella notte, nella veglia tra la seconda e la terza veglia, quindi non sappiamo nemmeno l'ora, però è molto gettonabile il fatto che sia Nisan, perché gli ebrei pensano che la notte del Messia sia la notte tra il 15 e il 16 di Nisan, anzi quella dovrebbe essere anche la data della ricostruzione del Tempio, in un giorno. E, e quindi quella dovrebbe essere la terza notte. L'ultima notte è chiaramente è la Parusia, game over, il ritorno in, nel, nella, nella gloria, per noi cristiani dopo il millennio potrebbe essere, no, eccetera, comunque la quarta notte è la notte della Parusia, l'ultima notte dell'ultimo giorno e poi dopo no, finito tutto, <ride> dopo si va nell'Olam eccetera. Questa dovrebbe essere, anzi questa è la la, la, la, la, la credenza sulle quattro, sulle quattro notti. Ecco. Allora ripetiamo, creazione, Pesach, Messia, Parosia. Spero che vi sia interessato, se vi è interessato mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e soprattutto seguiteci perché abbiamo una produzione di più di quasi duemila video e ce ne da fare in questi quattro anni. Ognuno può scegliere poi le playlist che vuole. Ciao, grazie, e alla prossima.